Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao a tutti, ciao a tutti, un caro saluto. Eccoci di nuovo nella nostra rubrica che normalmente va avanti una volta l'anno sulle questioni, no? se no, qualsivettales, se sapete che è, è la playlist di fatto delle domande, delle domande che quando ci riusciamo in open source, quando riusciamo in diretta cerchiamo di dare qualche risposta proprio in diretta o anche al telefono in diretta su YouTube, altre volte invece mandate la mail oppure mandate un video alla mail o un audio, io spero l'audio perché così riesco a sentirlo meglio e se riusciamo diamo la risposta. La domanda di oggi che ho scelto riguarda, perché eh, sono stati più di più di una persona, visto che nella diretta in una delle dirette scorse abbiamo parlato del concetto di ispirazione, canone e rivelazione, ecco, che sono temi basilari per un cristiano, eh, mi, a, mi avete chiesto ma che mistero c'è nella chiusa del Vangelo di Marco? Perché voi sapete che il Vangelo di Marco ha tre chiusure, quindi abbiamo codici diversi, contesti diversi, diciamo più che diversi sottratti tagliati se vi piace il nostro, il nostro il nostro video se vi piace il nostro canale vi preghiamo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi, di fare girare il link per far conoscere a chi vuole a chi è veramente interessato il nostro canale di servizi diciamo di teologia e di, di, di sacra scrittura e se volete anche mettete un like allora proviamo a vedere un testo eh, la risposta che do è questa è un mistero fino a un certo punto perché nei vari codici che noi abbiamo dei quattro vangeli il, il vangelo di marco a seconda del codice della datazione del codice perché tutti i codici hanno comunque una datazione di queste copie antiche no, che noi chiamiamo testi originali impropriamente abbiamo chiusure diverse quindi l'editore che diciamo che usa un codice per la propria edizione necessariamente dovrà scartare le altre due chiusure perché sono tre le chiusure del vangelo di marco seconda cosa sono tre quindi sono tutte ispirate sono tutte ispirate E voi direte ma perché allora nel mio testo non c'è non c'è perché l'editore ha scelto un altro codice tipo che ne so il sinaitico ma oggi noi dobbiamo vedere la chiusura del codice w il codice washingtoniano chiamato così che è datato agli inizi dell dell'anno Cinquecento della nostra era. Ma non pensiate che gli altri codici siano molto più antichi, sono massimo del IV secolo e qualcuno anche, specialmente i minuscoli, anche dal nono secolo in avanti. Quindi questo qui è un testo antico, è un testo antico. E come finisce? Più che finire, è un testo che è stato estrapolato, tagliato e messo quindi alla fine dei codici che noi abbiamo, però andava all'inizio inserito, così dicono gli esperti, subito dopo la grande rivelazione della resurrezione di Gesù. E quindi potrei dirvi che andava al versetto 15 del capitolo 16, però noi lo troviamo alla fine. Io chiaramente uso, uso il testo, questo, Critico del Nuovo Testamento eh, del Nestle Aland. No? Poi in fondo, in fondo al video eh, vi metterò eh, tre immagini eh, di quello che vi sto leggendo. Il brano del dialogo di Gesù con, eh, con gli Apostoli dopo la Resurrezione è, è solo nel codice washingtoniano, però ispirato. E Gesù dice esattamente così ve lo leggo Lo chiari da lontano. Allora essi, cioè gli undici, però c'è dito essi, dico io gli undici. Però si giustificavano dicendo questo secolo di iniquità e di incredulità è sotto Satana. Satana sapete che è nome proprio di ufficio, il quale non dà la possibilità, non permette, che la verità e la dynamis e la potenza di Dio siano ricevute dagli spiriti impuri. Apro una parentesi, voi sapete che nel nostro corso di angelologia e demonologia parliamo no, anche dei demoni, degli spiriti a volte sono coincidenti, in questo caso spirito impuro è L'uomo che è il rasha, il malvagio, quello che non si vuole convertire assolutamente. E dopo la morte deve fare anch'esso il transito, come tutti, come gli Zadikimi, i Hasidim e i Kedushim verso l'Olamabba. Perciò dice rivela fino a, ad ora, rivela subito la tua giustizia. E questo va a pandan con Giovanni 14, quando il versetto 22 ma eh, perché non ti manifesti anche al mondo e non solo a noi? No, perché quindi vedete, quindi questo discorso è dei discorsi di Gesù dopo la resurrezione, dicevano no, quelli a Cristo. E il Cristo rispose a loro: interessante, che viene già definito Mashiach. No? E il Cristo rispose a loro: si è compiuto il termine degli anni della potestà, del potere di Satana? Ma altre, altre cose terribili si avvicineranno. Anche per coloro che hanno eh, peccato, diciamo, io sono stato consegnato alla morte. Quindi anche per, per questi io sono stato consegnato alla morte, affinché si convertano alla verità e non pecchino più. Poi finisce, dice, affinché possano ereditare il cielo... Eh, diciamo la gloria spirituale e incorruttibile della eh, giustizia. A questo punto, no, sono diciamo tagliate, finito. E a questo punto diciamo che sono eh, tagliate alcune parole: tipo eh, ma andate ecco del versetto 15, e poi mh, direi che quella qui dice che l'inserzione è il versetto 15. Normalmente noi abbiamo anche in nei, nei codici, nell'edizione critiche che vi ho fatto vedere, noi li abbiamo anche in fondo, comunque vi manderò la eh, nella parte finale il fermo immagine per qualche secondo che voi potete poi tranquillamente verificare e, e, e considerare quindi il mistero di Marco fondamentalmente è questo perché mh, è importante perché ho scelto questa, questa domanda un po' difficile perché vedete le tre chiuse di, di, di Marco perché quella più, più clamorosa è che finisce con un versetto 8 quando dice eh, Tromos, dice tremore, stupore, eh, avevano paura infatti le donne, finisce con questo gar, questo infatti, e la parte, la seconda chiusa è quella che da, viene molto, molto enfatizzata da molte frange e denominazioni cristiane, come la grande exusia, il grande potere, la grande... Forza carismatica della Chiesa che può bere veleni, può usare, toccare i serpenti, e non succede niente. È ispirato ovviamente anche quello. Però sapete che è stata aggiunta questa, questa chiusa. Ed è stata aggiunta. Ed è stata aggiunta. E eh, finisce molto prima del testo che abbiamo detto noi, perché finisce con il eh, versetto 20 quando dice operarono, annunciarono il Signore, confermavano con i segni ciò che li accompagnava e, e poi eh, la seconda chiusa sarebbe questa. Ehm, tutte poi le, le cose che erano state diciamo, ordinate a coloro eh, in, intorno... Per Petron, eh, Petron, intorno a Pietro, brevemente si riferirono eh, tutto ciò che era stato loro comandato, che era stato loro riferito. Dopodiché Gesù stesso eh, inviò per mezzo di loro da Oriente fino a Occidente l'annuncio eh, e incorruttibile dell'eterna soteria. Amen. Ecco, quindi vedete questa è la la chiusa della seconda o se noi inseriamo la terza chiusa all'interno dopo il versetto 15 diventa anche, anche la chiusa della la terza chiusa, chiaramente. Dentro ci sono dei temi titologici importanti. Il discorso dell'intangibilità del, del figlio di Dio che può operare segni e miracoli anche però non dimentichiamoci mai che qui sta parlando agli undici poi nella seconda chiusa c'è il discorso che tutti coloro che hanno creduto in lui quindi viene allargata ma non in maniera diretta ma in maniera indiretta perché sta parlando comunque agli undici e poi c'è quella che vi ho letto oggi che magari qualcuno di voi non ha sentito e eh, invece è credo molto importante perché chiedono a Gesù di manifestare la sua gloria da risorto, esattamente come nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, Gli ho detto al no, versetto 22, dove dice: Perché ti stai manifestando? infanizzo, no? infanizzo a noi e non al mondo. Terza perché ti fa dire solo da noi. Insomma, noi, te, noi ti vediamo qua, sappiamo che sei tu, poi magari non ti crediamo perché torniamo a pescare perché credere e vedere credere sono due cose diverse io posso credere perché parlo col risorto poi continuo a fare la mia vita quindi non gli ho creduto fondamentalmente ecco perché Gesù è dovuto andare a recuperare sul mare di Galilea sempre nei famosi 40 giorni lucani lucani nel senso che lo dice Luca in Atti degli Apostoli non nel Vangelo quindi spero di aver chiarito la curiosità quindi quando leggete Il Vangelo di Marco controllate sempre qual è il codice di riferimento. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Ciao!